tutti, sono Candida nel video di oggi voglio mostrarvi come realizzare questo album Scrum Booking. Ehm, per fare questo album ho utilizzato l'album la, Alchemy di stamperia, dal quale ho ritagliato tutta la carta utilizzata per l'album. Ehm, dunque, sul frontale, come potete vedere, a parte eh, particolari ricavati dall'album, ho ancora utilizzato un cuore in gesso che ho colorato con gli acqua color di stamperia, in questo caso un, un colore verde-grigio che a me piace tantissimo e che uso in tantissimi miei lavori. E poi ho passato sopra del, della pasta dorata per, per dare un po' di luminosità al cuore. Poi ho ancora utilizzato dei pezzi di una stoffa, di una stoffa che avevo e dei particolari in, me, in metallo. E di questi particolari sono molto orgogliosa, diciamo, perché mi sono stati regalati da mio zio che, che tiene sempre le cose antiche, cose vecchie e quando ha scoperto che facevo lavori di questo tipo eh, mi, ha, mi ha rifornito di tutta una serie di, di particolari che man mano vedrete eh, attaccati su qualche mio lavoro. E poi ho utilizzato questo abbellimento in metallo stamperia che ho utilizzato per incorniciare un particolare sempre dell'album Alchemy e che poi ho rivestito con questa vernice trasparente per dargli l'effetto vetro. Non so se si riesce bene a vedere il riflesso nel, nel video, ma spero di sì. E poi ho ancora utilizzato degli strassi in tinta per, per abbellire un po' il tutto. Il, il, il laterale l'ho sempre fatto con del... Con, del, con della tela e particolari dell'album, idem dietro, dove ho attaccato due dei numeri, uno dei quali l'ho messo su cartoncino in modo da dargli un po' di rilievo. Allora, per chiudere l'album ho utilizzato questa chiave che praticamente utilizzo per far passare due dei nastri e per poterlo chiudere, per fare una chiusura un po' diversa dal solito. all'interno il mio album è composto da quattro pagine uguali e nello specifico sono pagine che hanno una tasca sia da un lato che dall'altra nella quale in questo caso ho inserito vedete una cartolina dove poter mettere in questo caso una foto e di qua l'ho decorata e dall'altra parte invece ho inserito una cartolina dell'album tutti, tutti i posti diciamo, per inserire le foto li ho eh, correlati di questi particolari in modo da poter vedete, inserire la foto che rimane ferma senza dover mettere colle, scotch e quindi rimane tutto più, più comodo. Per cui ho la mia, il mio portafoto, il mio tag e all'interno della pagina ho un ulteriore portafoto, sempre come vi dicevo con i due particolari nel quale poter incastrare le foto. Vedete che ho fatto questo, questo sistema per poter estrarre facilmente la mia cartolina. Ho inserito questi particolari, che sono comunque particolari, che ho semplicemente ritagliato dall'album. Dall L'unica cosa che vi faccio notare che ho fatto è stata questa, cioè di incollarli in maniera sfalsata in modo che una volta anche con le pagine chiuse si vedano tutti i semicerchi che escono. Anche qui all'interno del, della copertina ho inserito un posto per mettere una foto e queste sono, sono le altre pagine tutte decorate con particolari diversi dell'album che è un album molto particolare e che si presta bene per, per realizzare anche solo i supportini per incastrare le foto perché ce ne sono veramente tanti quindi questa è la seconda pagina poi abbiamo la terza ho cercato di tenere sempre i disegni che avessero attinenza chiaramente con la carta con la parte della carta che ho utilizzato per rivestire la pagina in questione e questa è l'ultima anche questa con la mia con la mia cartella per inserire le due foto anche qui, posto per eventuale foto finale. Questo è un album relativamente semplice da realizzare, infatti con quattro pagine uguali non, non, non è per niente difficoltoso, e sta poi a voi decorarlo con la carta o con gli abbellimenti vari per, per farlo diventare subito carino, perché poi alla fine sono le, le decorazioni quelle che, che fanno la differenza sugli album quindi la mia chiusura è questa e rimane così fatto vedere l'album non mi resta che eh, farvi vedere come realizzarlo per realizzare le pagine interne abbiamo bisogno di 8 pezzi da 21 x 15,5 cm dove ho fatto eh, su tre lati un piego da un centimetro quindi un centimetro, un centimetro e un centimetro di piego poi abbiamo bisogno di 8 pezzi delle dimensioni di 21 x 9 cm, dove ho fatto i pieghi sul lato corto da 1 cm. E poi abbiamo ancora bisogno di 8 pezzi delle dimensioni di 18 x 12.5 cm, dove non è stato fatto nessun piego. Allora, praticamente ho detto 8 pezzi per tipo, perché per l'album è, è, è, è composto da 4 pagine identiche per realizzare ogni pagina ho bisogno di due pezzi da 21x15 due pezzi da 18x12,5 e due pezzi da 21x9 quindi con questi, con questi pezzi io realizzo una pagina le altre saranno poi tutte uguali ecco il perché degli 8888 8, 8, 8. Ehm, vi dico ancora che per e ritagliare tutti questi pezzi ho eh, utilizzato otto fogli di carta in tinta unita delle dimensioni di 30,5x30,5 e ho ottimizzato i tagli per ricavare tutti i, i pezzi che vi, ho, che vi ho detto adesso vi faccio vedere come eh, montare eh, la prima delle quattro pagine poi le altre tre saranno tutte uguali eh, io ho già munito i pezzi di biadesivo per fare più in fretta adesso realizzo i pieghi e vi faccio vedere come montarla realizzati i pieghi vi faccio notare una cosa le due pagine quelle da 21 x 15,5 le ho piegate in questo modo allora nei laterali laterali quelli più corti li ho piegati in un senso all'interno in questo modo perché andrò poi ad incollarli con l'altro lato con l'altro cartoncino uguale in modo da creare una tasca in questo modo invece la parte, la parte da, da, 20, da 21 l'ho piegata dalla parte opposta perché? perché mi servirà per poter andare ad incollare la mia tasca dove ho fatto solo due pieghi nel laterale e sfrutterò questo piego per, per andarla a comporre in questo modo, sia da una parte che dall'altra. Ma adesso mentre, mentre l'incollo capirete meglio. Questa è una delle quattro pagine, quindi avete visto allora ho creato una tasca unendo i due pezzi grandi nel quale sono andata ad inserire poi questa pagina che mi servirà per incollare le foto. Avete visto che quando, attacco, quando ho attaccato i laterali, questi piccoli tag, ho lasciato sempre l'apertura per poter incastrare comodamente la foto. Quindi abbiamo la nostra tasca e abbiamo su entrambi i lati della pagina delle tasche dove poi andrò in questo caso ad inserire altri tag qui ho fatto di nuovo una pagina con una decorazione e di nuovo un tag dove si può inserire la foto per tirare fuori la pagina vedete che ho incollato due particolari del, del mio album Alchemy per creare questo supporto per per poter estrarre la, la, la pagina con la foto in questo modo sono state realizzate anche le altre tre pagine che sono identiche l'unica cosa che cambia è la posizione eh, nel quale ho inserito diciamo questo tag questo cerchio doppio per poter estrarre la pagina della foto le ho praticamente inseri, inserite in maniera sfalsata in modo che quando andrò a incollare le pagine all'interno dell'album l'effetto sarà poi questo vedete con, con i miei quattro cerchi che servono per estrarre le pagine che si vedranno in questo modo fatto ciò andiamo a vedere come realizzare la struttura e come andare a fare il foglio di rilegatura per andare ad incastrare le mie pagine la rilegatura dove andare ad incollare le pagine ho fatto, ehm, ho fatto in questo modo ho preso un cartoncino delle dimensioni di 21x17 cm e ho creato dei pieghi in questo modo li ho già, li ho già, li ho già segnati in modo da rendervi più facile capire come com com verrà la rilegatura finita Allora, ho fatto il, il primo piego a 5 cm dal bordo e poi 11 pieghi tutti ad un centimetro e ho lasciato di nuovo 5 centimetri dall'ultimo piego questo perché dal momento che come vi ho detto sono quattro pagine io cosa faccio? vado ad unire i primi due pieghi da un centimetro in questo modo e poi lascio tra una pagina e l'altra un centimetro di, di, di spazio quindi praticamente andrò ad incollare, poi vedrete come, quindi è più semplice da capire, gli altri pieghi così, in modo da creare, vedete in questo modo, quattro alette dove andrò ad incastrare le mie pagine e tra una un'aletta e l'altra c'è sempre un centimetro di spazio. Questo per permettere allo spessore delle pagine che ho creato di non di non scontrarsi tra di loro comunque una volta una volta che sarà tutto incollato bene vedrete vedrete meglio il risultato finale ho già munito di biadesivo nella parte posteriore mio, la mia rilegatura così mi, verrà, mi viene più semplice e più, più veloce farvi vedere quello che, che vi ho spiegato dal momento che alla fine è più, è più facile vederlo fare che non spiegare a voce. Ecco qua, io ho già messo il biadesivo sul, sulle fasce da un centimetro che rimangono tra una pagina e l'altra e adesso andrò a metterlo anche nelle fasce laterali per incollare poi alla struttura la mia rilegatura. Vedete che in questo modo abbiamo ottenuto le nostre quattro alette dove andrò poi ad incastrare in questo modo la mia pagina. Chiaramente una cosa importante è ricordarsi quando si tagliano, io l'ho fatte da 17, ma quando si taglia comunque il cartoncino per creare la lette è importantissimo che la letta sia più piccola della nostra pagina in modo che entri comodamente, altrimenti vi potreste scontrare con la colla che avete messo per unirla. Quindi tenersi sempre, diciamo, un centimetro in meno rispetto all'area che rimane disponibile all'interno della pagina, così non avrete poi problemi ad incollarla. Adesso andiamo ancora a mettere la colla, il biadesivo, nella parte qui laterale, che sarà quella che poi io incollerò, come vedrete, alla mia struttura. Per la struttura invece dell'album, allora ho ritagliato due pezzi di cartoncino spesso un millimetro e mezzo delle dimensioni di 20 x 16 cm 20 x 16 perché ho ottenuto vedete, una dimensione leggermente più grande così della mia pagina e poi un cartoncino delle dimensioni di 20 x 5 cm che sarà quello con cui vado a creare il laterale e sarà poi anche la parte centrale sulla quale andrò in questo modo ad incollare la rilegatura dove andare ad incastrare le mie pagine. Adesso eh, ricopriamo la, la struttura in cartoncino per poter andare a finire il nostro album.